così finalmente all'episodio 3 dove tratteremo della realizzazione dello scheletro. La realizzazione dello scheletro è la cosa più complicata e complessa di tutta la realizzazione del muro, del catawall in questo caso. La difficoltà più grande appunto della realizzazione dello scheletro risiede nel fatto proprio di prendere i segni corretti dove forare per posizionare e fissare la staffa per il travetto che sosterrà poi l'inclinazione del muro. Utilizzeremo per questo il pannello che abbiamo realizzato appunto nell'episodio 2 prima ancora di prendere i segni ovviamente devi constatare che nel muro scelto ci siano i presupposti per forare cosa vuol dire questo devi vedere appunto dove andrai più o meno um, a forare se e dove passano gli impianti gli impianti elettrici e l'impianto appunto quello idrico che è ancora peggio che fai un disastro a questo dovrei vedere la struttura del muro se tiene o non tiene quindi se è buono per i fori o non è buono e per questo ti faccio vedere eh, la bussatura più o meno ti faccio capire cos'è come fai a sentirlo niente prendi un martello ti faccio capire più o meno cos'è la bussatura in ogni caso in questa maniera c'è una comprensione più tagliata allora questo io muro pieno come faccio a sentire che è pieno si senti? se vado a fare il soffitto andiamo a vedere il soffitto ti faccio sentire la differenza tra lo spigolo che c'è il trave e dove non ha trave ok senti eh? i senti i tavelloni ok quindi Cavallone, senti che suona, pieno, questo è pieno, rimbomba, dopo. E questa è la differenza, cemento pieno con i suona, cioè tu! poi l'altro don, don, rimbomba, Busserina. Una volta constatato che non passano gli impianti più o meno in quel muro lì o sai dove passano e li eviti e dove sono i travi, andiamo appunto a prendere in segna con il pannello. Lo, lo posizioni sul muro dove vorrei posizionarlo. Io ti consiglio comunque di tenerti lontano eh, da, da, dalle altri muri, cioè dallo spigolo, perché se no, tu lo, non utilizzerai la parte diciamo marginale del pannello e quindi perché se c'è una parete di fianco non potrai sporcerti per equilibrarti rispetto alle, alle prese. La posizione lo tieni con una mano, prendi, eh, fai appunto segni partendo da sinistra, lo spigolo in alto e poi lo a terra e segni a terra. A terra l'ingombro lo scegli, lo fai sia sul muro che anche sul pavimento. Lo prendi a un centimetro, cioè alla, scusa, al margine e poi lo prendi in base alla larghezza del trave che tu hai preso quindi 8 o 10, ma non so quello che fai. Se lo trovi da 8, ti consiglio da 8. Costa di meno e alla fine il carico. Tiene, tiene. Ricordati che c'è tre travi, quindi, tiene. Tantissimo. Quindi fatto questo passi al centro, al centro diciamo se il, fai la metà del pannello, ti segni la metà con il metro, da, da, dalla metà parti, che ne so, è da 8, 4 e 4, e quindi te lo segni sul muro, ok? Te lo segni sul muro sopra eppure sotto, da lì parti e vai a destra, stessa cosa il margine a destra e poi l'ingombro, 8. Ovviamente i travi cerca di metterli all'interno, quindi io che dico dal, dalla sinistra segna a destra l'ingombro del trave, al centro scegli anche sempre al centro e poi quello di destra invece l'ingombro è tutto a sinistra, Ok, quindi il primo segno è sul margine e il secondo segno è dentro il pannello, quindi 8 o 10 cm. Ci siamo? Detto ciò, Utilizzi ora il pannello, lo giri up, e lo utilizzi come squadro, lo segni in alto a due metri, lo, fai un segno a due metri da una parte, fai un segno dal, a, a due metri poi dall'altra, lo metti in corrispondenza tutto a sinistra non del primo segno più esterno ma del secondo segno e quindi prendi in corrispondenza l'ingombro del trave, fai il segno sopra a due metri, stessa cosa lo risposti al centro Stessa cosa, fai il segno a due metri sul, sul segno più a destra che hai, Poi ti giri, prendi l'altro margine del pannello dove hai segnato dall'altra parte, lo ritorni indietro perché eh, ingombra il più, perché era a 122, quell'altro segno era a 122 meno 4 cm, quindi lo tiri un po' più indietro e segni, ovviamente in corrispondenza con il segno più interno che tu hai fatto e segni a due metri il segno che tu devi fare sulla parete è una L quindi lo fai se tu c'è il pannello verticale fai il segno dritto e poi una L a distanza, una, una stecchetta che ti dà il limite, questo a che ti serve a mettere il, la, la staffa a, a squadra. Ci porti via il pannello, prendi la staffa, la posizioni parallelamente al segno che hai fatto quindi ora andiamo sul segno che hai fatto tutto a sinistra sul muro. Ti posizioni tenendo quel segno sulla sinistra e da qui, questo è il segno, tu posizioni la staffa alla destra. Perché? Perché questo è l'ingombro del trave. Il travetto, il travetto dovrà essere alle parte interna del trave. Questa è una questione estetica, cioè potresti mettere pure dall'altra parte, però ovviamente non lo puoi mettere in linea lo puoi mettere però dopo non lo agganci quindi lo dobbiamo mettere in maniera tale che qui c'è un trave e qui l'altro trave che passa in questa maniera li, li incroci così ok? quindi c'è cioè il segno poni alla destra poni la staffa e pip con la matita segni i quattro fuori che dovrei fare ovviamente non li prendere né troppo ah, sui margini della staffa quindi né troppo in basso né troppo di lato, cerca di lavorare sempre centrale, ok? Quindi scegli i buchi centrali, ovviamente non troppo appiccicati perché sennò il carico si diminuisce, va bene. Dopodiché vai a quella centrale, stessa cosa, quella centrale ti tieni sempre alla destra, quindi c'è il segno fatto la L, ti tieni alla destra dove c'è la L, ok? Mentre quello tutto alla tua destra ti porti all'interno, all ok? Quindi c'hai il segno così, questo è il segno, tu metterai la staffa alla sinistra, ok? Quindi quei due segni di sinistra ti tieni alla destra, con i segni, col segno a destra ti tieni alla sinistra. Hai preso i segni? Niente, forare boh boh boh boh, metti i fori, il foro lo devi fare abbastanza profondo, almeno 6 centimetri, allora gli stop abbiamo detto, cioè abbiamo, dato che noi utilizziamo eh, tre travi, io ti consiglio di non usare i tasselli e andare a lavorare direttamente con gli stop normali da 8, ok, perché? Perché 4 per 3 fa 12, ogni stop male che va, tiene 50 kg, fai per 12 quanto viene, calcolando che il pannello è pochissimo inclinato la maggior parte del peso scaricherà a terra quindi il carico di questi stop, quindi stai tranquillo metti solo gli stop da 8 standard, il foro deve essere fatto almeno di 6 cm vai sempre ad abbondare ok quindi fai la misura de... prendi lo stoppino ti prendi la, la punta del trapano da 8 da muro ti metti come riferimento lo stoppino e vedi dove la punta. Poi, quando tu fai il foro, se cercare, prendi il segno con la mano, tiri fuori e controlla se, se, se va bene o no. Detto ciò, prendi il trapano, metti la punta, appunto la punta da 8, a muro, prolunga, ricordate, va bene quindi prolunga, trapano, punta da 8. Lo stoppino portatelo, portatelo dietro, mettetelo in tasca, ok, e fai la prova, Trur, trapani. Quando trapani, ovviamente, oltre alla profondità del numero, del, in profondità del buco, cerca di mantenere il più possibile, anche lì, l'ortogonalità, quindi perpendicolare alla parete. Quattro buchi, tu, tu, tu, tu, questo per tutti i segni che hai fatto, da, dopodiché pulisci, u, u, u. prendi gli stop, li infili dentro i buchi, li, li batti col martello senza romperli piano piano fan, fallo arrivare a battuta del muro a filo, a filo del muro prendi la staffa, vo vo, vo, vo cioè la viti la vite è quella standard degli stop quindi prendi gli stop, sono 12 stop, no in realtà non sono 12 perché sono 12 sopra e 6 sotto Ok, quindi alla fine servono 12, e 6, 18 stop per sicurezza. Prenditi 25 e non se ne parla più. Tanto, uno stop da 8 serve sempre. Questo perché non si sa mai. Bene. Quando tu posizioni la staffa con le viti, cerca di mandare le viti a battuta. Ovviamente controlla che la testa della vite non entri dentro il foro eh, della staffa, perché se no non si tiene la staffa, perché se la vite passa dentro, ciao, non è stoppata. Quindi in questo caso tu quando vai a prendere la staffa e, con, e prendi le viti fai il check, se no ti prendi le rondelle. Le rondelle è nulla che si prende troppo grandi, basta che è abbastanza grande che non passi nel buco. Tutto qua, solo questo. Fissata la, la, la staffa, posizioni il travetto, il travetto come deve essere collegato? Là, se riesci a trovare quella staffa che ho detto io, la staffa di testa, <coughs> è meglio. Questa è la staffa, una vita di qua, una vita di qua e due viti sotto, basta. Hai fissato la staffa? Ci metti dentro il travetto. Il travetto va inserito ovviamente rispettando un minimo di ortogonalità quindi lo, lo incassi, tanto cioè, le, la staffa la prenderai della misura del travetto, presumibilmente o da, o da 10 o da 8, vedi tu, <ride> dipende da quello che hai scelto e poi basta che tu ci metti una vite sul lato, l'altra vite dall'altro lato e due viti sotto. L'importante allora, è che non scorra all'interno quindi lo tieni bloccato. Lì stessa cosa l'altro travetto è l'altro travetto ancora. Il travetto è da 40 eh? da 40 centimetri a 2 metri, così c'è un'inclinazione di intorno 7 8 gradi, è più che sufficiente per allenarsi. Andiamo avanti, una volta posizionati i travetti, prendi il trave grande, lo metti sul segno a terra, lo, lo, lo puntelli sul segno a terra e poi lo mandi a battuta con l'altro trave. E da qui tu che fai? Lo fissi momentaneamente. Anche se è un fissaggio abbastanza serio, con la vite, con un vitone torso passante che prende tutte e due le travi di traverso, le passa dentro a tutti e due e li unisci. Questo lo fai su tutti e tre, dopodiché fissi il trave a terra, per fissare il trave a terra basta la L, prendi la L, stessa cosa, la posizioni, ovviamente controlli il trave se è messo dritto, se è messo sul segno, posizioni la L a battuta del trave, fai il segno per terra, fai i buchi per terra, metti gli stop e lo fissi per terra, bastano due stop a terra, ok? Anzi, più che sufficiente, basterebbe anche uno, però ne mettiamo due per non far ruotare la staffa sul verticale due viti ricordati di lavorare sempre al centro del trave non devi metti i viti sul bordo del trave perché rompi solo il trave e non tiene niente detto ciò messe anche le, sta le staffe a terra che fermano ovviamente il, pan il trave a terra vai a fissare con le L il travetto al trave e quindi di supporto e quello lo metti sotto anche lì, due viti. Lavora con due viti centrali sul trave e due viti centrali sul trave sopra. Ok? Basta così. Stessa cosa sugli altri, sugli altri due incroci di trave. Che manca? Una volta fatti i buchi, pulisci. Aspira. Perché i buchi fanno un delirio fanno un sacco di polvere, quindi conviene subito aspirarla. Lo scheletro ci sta, quindi ora manca solo l'assemblaggio dei pannelli sullo scheletro. Alla prossima volta l'episodio 4, crea la tua palestra in casa. Per rimanere aggiornato iscriviti al canale e schiaccia la campanellina così ti arriveranno le notifiche. Alla prossima, ciao!